Mi chiamo Cristina, sono venuta a questo seminario per vedere eh, come il singolo riesce a partecipare all'interno del processo contro la discriminazione e ho capito che ognuno attraverso le associazioni sul territorio nel piccolo e poi eh, a salire fino alle grandi organizzazioni europee riesce a far sentire la propria voce eh, con, nella lotta contro la discriminazione.